Cos'è il Flipping? Il Flipping te lo faccio vedere se mi seguirai perché ti porto con me proprio mentre stanno lavorando. Stiamo ristrutturando una proprietà Giuseppe Cicorella, Cleveland, Ohio Stati Uniti d'America e ti faccio vedere in diretta che cosa vuol dire ristrutturare totalmente, internamente una proprietà. Vieni con me! Siamo nel quindi praticamente guardate questa è l'entrata qui si vedete le persone che stanno lavorando questo vedo, è il strutturazione che si è fatta perché eh, quando vi faremo vedere il dopo i lavori potete notare tutta quella differenza cerchiamo un attimo di passare il fastidio ok guardate qua questa è la cucina questa è la cucina, questi sono i camminati. I camminati verranno totalmente smantellati e rimessi di nuovi in maniera molto fast, veloce. Siamo entrati da lì, questa è la scala. Eccoci qua, ok? Siamo arrivati sopra, qui è la prima camera da letto con annesso balcone. Cabina al bagno, che l'ho fatta vedere tante volte. Poi abbiamo qui, ok, perfetto. Qui abbiamo una master room. Come si fa ad aumentare il valore di una single fencer? come questa? Questa master room, voi immaginate, qui noi abbiamo pianificato di fare un bagno. A bagno viene chiamato in America. Cosa vuol dire mezzo bagno? Non ci deve essere la doccia. Quindi la camera da letto è veramente grande, lì c'è il guardaroba quello che sto guardando adesso. E qui noi ricaveremo, quello che vi sta facendo vedere adesso, ricaveremo un bagno per aumentare il valore. Perché c'è un bagno che è questo, ok? E mi dentro la faccio un altro. Questa è un'altra cameretta. Cameretta, non mi chiedete perché, è fatta di verde. Qui potete vedere, no? Altra cameretta. Questa l'abbiamo già vista. E vi portiamo a vedere piano come poter aumentare quello che in America viene chiamato improvement, capital gain, profitto, qui abbiamo pianificato una quarta camera da letto, quindi verrà praticamente con tipo il compensato, una via di mezzo tra il compensato e il creato un soffitto, create delle porte delle, de, dei muri praticamente a questo livello la luce viene lasciata però viene creato praticamente questa questa, questa questi muri queste uh, si sì, yes. uh, viene creato praticamente queste mura mi sto scordando l'italiano basement basement yeah, yeah. e e qui faremo un'altra cavalleria il bello della diretta perché siamo venuti e stavano lavorando avete visto no C ho la mia mascherina perché se incontriamo delle persone eh, anche per un discorso mio e loro cerco di usare la mascherina e vi porto giù dove abbiamo un'ulteriore grande opportunità grande vantaggio nel fatto che ecco così qua. Sì, grazie oh. Eccoci qua. Qui praticamente vi faccio vedere il caldo Questo è il basement che è la più a passato del tempo. Il fatto che addirittura già originariamente si era suddiviso con questo muro. Ok, noi facciamo un pietra. è che anche nel basement loro ce l'avevano già messo quando vi dico un half bagno cioè un mezzo bagno questo è un mezzo bagno lavandino e fate non c'è la doccia il bagno per essere considerato un bagno completo ci deve essere la doccia qui guardate c'è questo lavandino e qui è consuetudine mettere Wash and dry, cos'è la lavatrice e la asciugatrice? Quindi, qui noi avremo una grandissima opportunità dell'amplificare amplificare gli square feet abitabili della casa con tutti i permessi. Stiamo potenziando anche eh, il riscaldamento per poter riscaldare una casa che diventerà più grande perché l'ultimo piano non era pianificato. E adesso vi faccio vedere il garage. Thank you. Okay. qui praticamente quando noi l'abbiamo presa no? era piena di eh, irregolarità eh, difetti strutturali e dove vedete il signore con la felpa arancione eh, lì praticamente c'era un garage mezzo mezzo distrutto quindi eh, l'abbiamo buttato giù e abbiamo chiesto il permesso e verrà praticamente fatto eh, il doppio il doppio di quello che era quindi un garage dove c'era la possibilità di una auto verrà fatto un garage con due auto questo è tutto spazio che noi ne ricaviamo, perché nel momento in cui scopriamo tutto quello che voi vedete qui, cioè è, è, un, è, un, è un bel giardino che si può tranquillamente, in primavera ed estate, rendere vivibile. A me piace da morire questo albero, guardate, sicuramente è molto vecchio, però c'è questo tavolo qua, dove in primavera ed estate si può tranquillamente pranzare e cenare fuori, e questo qui c'è un altro tavolo, utilizzando il discorso dell'estate cioè, si può pranzare o cenare stando riparati quello che voglio farvi capire quello che vi voglio far vedere è le grandi possibilità le grandi opportunità che ci sono quando noi prendiamo le case sono ridotte così no? Guardate, anche esternamente se voi vedete, ci sarà da fare un gran bel lavoro. Però è proprio per questo che riusciamo ad ottenere questi grandi guadagni, profitti, capital gain, return of investment, proprio perché quando noi le prendiamo, nessuno le vuole prendere perché hanno problematiche a livello legale e problematiche a livello strutturale e di regolarità, come nel garage, perché noi per costruire un nuovo garage, abbiamo dovuto buttare giù quello che era irregolare, cioè praticamente era stato costruito abusivamente. ok? Giuseppe Cicorella, Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America, iscriviti al canale Giuseppe Cicorella e ti farò vedere come questa volta tutte le, tutte le nostre proprietà, quando noi le prendiamo come sono ridotte e quando finiamo di fare i lavori come le riduciamo. Sto dimenticando l'italiano. Ciao alla prossima!